Anticipazioni Beautiful, puntate americane, un'amara scoperta. Beautiful, anticipazioni americane, Brooke Lascia Bill. Beautiful continua a far registrare buoni ascolti ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che, nelle puntate attualmente in onda negli Stati Uniti, i protagonisti assoluti sono Bill e suo figlio Liam. Dopo aver scoperto che è il padre il mandante dell'incendio che ha distrutto la spectra fashions, Liam gli ha consigliato di prendersi un periodo di vacanza se non vuole finire in carcere. Liam assume, quindi, il comando della Spencer Publications. Viet non riesce a capire cosa possa aver indotto il padre a lasciare l'azienda di famiglia in mano a suo fratello. Bill è costretto a confessare il suo crimine a Brooke che ne rimane sconvolta. La donna decide di lasciare Spencer e di andare a vivere da sola. Ridge cerca di approfittare della situazione ma Brooke gli dice che non ha intenzione di lasciare Bill definitivamente. Brooke, dopo aver saputo che Bill ha dato un pugno a Liam, va da lui per scusarsi a nome suo. La donna vorrebbe che padre e figlio facessero pace ma Liam non sente ragioni e, anzi, le consiglia di cercare la felicità lontano da suo padre che non cambierà mai. Anticipazioni Beautiful, episodi americani, la gelosia di Steffi? Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Steffi consolerà Bill. L'uomo le confessa che Brooke l'ha lasciato ma lei lo rassicura, presto torneranno insieme. Steffi fa un'amara scoperta, vede Sally e Liama che si abbracciano nel suo ufficio. Sta nascendo qualcosa tra i due?. Dopo che Liama ha deciso di venderle l'edificio della Spectra Fashions, Sally è molto grata al giovane Spencer. Intanto Katie comincia a nutrire dei dubbi sulla relazione con Viat e cerca di fargli conoscere la sua assistente ma poi se ne pente. Solo Brooke sa che stanno insieme, Steffi ha capito che l'ex marito frequenta qualcuno ma non sa che si tratta di Katie. Continuano gli scontri tra Sheila e Quinn. La Fuller va a trovare la Carter in hotel per mettere le cose in chiaro. Deve stare lontana da suo marito. Sheila non le dice che si sta facendo fare un ritratto e che vuole riprendersi Eric e Villa Forrester. Sheila farà vedere ad Eric le foto di Quinn e Ridge insieme nell'ascensore della Forrester Creations. Dopo il riavvicinamento cosa altro accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? L'appuntamento con le puntate italiane di Beautiful è da lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5.